Buongiorno a tutti, faccio proprio soltanto un velocissimo flash su quello che sta succedendo rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione che è appunto in corso di stesura per il periodo 2022-2025, rispetto a questa tematica qua di cui ci occupiamo oggi, come ha detto Antonella in effetti ha assunto un'importanza un, un fondamentale, sarà monitorata eh, ovunque nel Piano Nazionale e nei Piani Regionali, quindi cerchiamo un attimo di capire come eh, e ci aiuterà sicuramente nel lavoro che ci apprestiamo a fare. Il piano nazionale in discussione a livello nazionale e <coughs> oggi, adesso, in una riunione che inizia adesso, a Roma il coordinamento di tutte le regioni, quindi tutti i responsabili della prevenzione delle diverse regioni, vedono e discutono eh, una bozza di piano nazionale che è articolata su questi macro obiettivi. Quindi voi abbiamo già visto queste cose, quindi perdonatemi se. Alcune cose le, le, ripeto, le avete già sentite. Si articola in sei macro-obiettivi ampi, trasversali, molto inclusivi e il quadro logico, cioè la struttura del piano eh, per ciascun macro-obiettivo prevede di individuare obiettivi strategici, linee di intervento, alcuni programmi predefiniti, adesso non entro nello specifico, ma appunto con alcuni di voi si è già detto no, che sono individuati già a livello centrale alcuni programmi che poi le regioni dovranno inserire nei propri piani regionali di prevenzione, quindi hanno già contenuti, obiettivi, indicatori, precisati a livello centrale, eh, vengono in, eh, individuati anche i LEA di riferimento, quindi c'è un collegamento molto più diretto con il nuovo, eh, e poi nell'ultima colonna sono previsti gli indicatori di salute ed equità, qui in già iniziamo a ad avvicinarci un po' alla tematica che ci interessa oggi, di cui ci cioè occupiamo oggi, perché un po' come nel precedente piano avevamo, se ricordate, tutta una serie di indicatori centrali che avevano la funzione di misurare un po' l'andamento di vari aspetti legati, però in teoria alla salute, quindi era, dovevano essere indicatori di salute, anche se in alcuni casi non si presentavano proprio, allora lo sforzo che si sta facendo in questo nuovo piano è proprio di individuare indicatori di, di salute. Eh, gli outcome che il più possibile ci aiutano a capire l'impatto delle nostre azioni e di equità perché alcuni di questi eh, dovrebbero essere anche declinati in base alle dimensioni sociodemografiche. Eh, al fine di valutare dice il piano l'impatto degli interventi sulle disuguaglianze di salute quindi eh, l'idea è quella di misurare questi indicatori all'inizio del piano che nel percorso e poi sicuramente al termine del periodo 2020-2025 quindi valutare che cosa è successo e come sono, si sono modificati questi indicatori. Quindi, come vedete, il tema dell'impatto dell sulle disuguaglianze è di sfondo a tutto il piano. Poi, un altro aspetto importante è che eh, il piano nazionale prevede alcuni, oh mandato, scusate. Eccoli qua, prevede alcuni tra i vari principi generali, eh, questi in particolare che sottolineo sono, eh, si trasformano poi in azioni che sono trasversali a tutto il piano, quindi l'intersettorialità, la formazione, la comunicazione su cui non mi soffermo e l'ultimo l'attenzione all'equità degli interventi che dovrà eh, dire concretizzarsi nei piani regionali attraverso la documentazione dell'aver adottato un approccio di health equity audit all'interno di alcuni ambiti prioritari definiti e aver poi valutato questo processo, cioè come abbiamo applicato questo processo e che risultati abbiamo ottenuto. Quindi i principi generali che si trasformano in azioni trasversali a tutto il piano. e che poi saranno oggetto di certificazione. Come sapete il piano di prevenzione Eulea, viene valutato in tavola dei pimenti eh, e viene certificato come Eulea. Il monitoraggio certificativo dei programmi del PRP 2020-2025 eh, si baserà su due, due tipologie di indicatori. I eh, ci saranno gli indicatori specifici di programma, quindi eh, indicatori che misurano il raggiungimento di obiettivi specifici per quegli ambiti e però solamente per quanto riguarda i programmi predefiniti di cui ho parlato prima, cioè eh, per alcuni programmi che sono stati individuati, che sono già contenuti all'interno del documento del Piano Nazionale della Prevenzione e che le regioni assumeranno all'interno dei propri piani regionali, saranno previsti indicatori specifici di programma e va bene, e misureranno sostanzialmente l'attuazione di quelle azioni che vogliamo che tutte le regioni eh, attuino. Ma poi... Ci saranno anche degli indicatori riferiti alle azioni trasversali, quelle della slide precedente, quindi eh, l'intersettorialità, la formazione, la comunicazione e l'attenzione alle disuguaglianze. Quindi questo aspetto sarà misurato e certificato in tutti i programmi dei piani regionali di prevenzione, sia i programmi predefiniti sia i programmi non predefiniti, cioè liberi, cioè i programmi che le regioni andranno a eh, costruire. Eh, sulla base diciamo della propria realtà regionale quindi questa è l'informazione importante che volevamo eh, trasmettervi oggi per dire quanto è importante che noi lavoriamo su questo aspetto perché verrà misurato e certificato a livello nazionale come verrà misurato su questo c'è un po' di, di, di discussione in corso devo dire che le idee non sono ancora chiarissime perché siamo tutti consapevoli che sia un argomento difficile eh, che richiede davvero strumenti condivisi e non siamo ancora tutti così, così preparati su questo, così allenati però possiamo fare un esempio eh, parlavo appunto di programmi predefiniti, quello che è già un pochino più strutturato e consolidato è il programma scuole che promuovono salute l'obiettivo legato all'azione trasversale equità è formulato così ed è formulato così in realtà in tutti i programmi Okay? tutti i programmi predefiniti che attualmente sono previsti dalla bozza di piano di prevenzione hanno un obiettivo sull'equità formulato così orientare gli interventi a criteri di equità aumentando la consapevolezza sul potenziale impatto in termini di disuguaglianza delle prassi organizzative C'è un obiettivo abbastanza generico eh? come possiamo vedere eh, si è, è stata fatta questa scelta perché, perché è molto difficile Dire, calare l'obiettivo dell'analisi dell'equità sui, sui programmi e sugli ambiti specifici. Il tentativo è stato fatto e noi come Piemonte abbiamo anche contribuito a provare a fare questo tentativo, ma mh, era molto difficile poi calarlo sugli altri ambiti oggetto degli altri programmi. Quindi alla fine la scelta del Ministero ha fatto e che sta condividendo oggi con le regioni è quella di avere un obiettivo abbastanza generale e uguale per tutti i programmi che ha un corrispondente indicatore che è stato chiamato per facilità di comprensione lenti di equità, per dire come applichiamo le lenti dell'equità al, al nostro specifico programma, che ha come formula semplicemente adozione dell'Equity Audit e come standard, cioè come atteso, la progettazione, l'applicazione, il monitoraggio e la documentazione dell'Equity Audit ogni anno a partire dal 2021. Quindi diciamo che sostanzialmente il 2020, se le regioni concorderanno su questo, sarà un anno diciamo, di programmazione e quindi molto probabilmente non ci saranno indicatori certificativi sul 2020, quindi in realtà sarà a partire dal 2021 che saremo valutati su tutti gli indicatori, compreso questo. E quindi si partirà con la progettazione, all'inizio la progettazione dell'LTP Audit che poi proseguirà, dovrà essere monitorata nella sua attuazione e al termine del periodo del quinquennio valutata eh, nei suoi risultati. Eh, Un'idea di percorso che poteva essere, che, insomma si era pensato di, di, di includere anche come nota esplicativa di questo. Questo indicatore spiega un po' meglio i passaggi, quindi all'inizio eh, il processo include una sorta di elaborazione di profilo di salute e di equità, cioè un'analisi della popolazione che mi interessa nell'ambito di quel programma, la popolazione di riferimento, che mi porta a identificare delle aree dei gruppi più a rischio, di esposizione, più vulnerabili, sui quali quindi dovrò concentrarmi in modo particolare pertanto gli interventi del programma vengono adeguati in questo senso. Ultima fase, valuto l'impatto che hanno avuto le mie azioni seguendo questo percorso, questo processo. Eh, L'idea che, che è venuta fuori anche in questi, in questi mesi di stesura, di elaborazione del piano era anche quello di fornire alle regioni delle, eh, degli strumenti predefiniti per fare questo, cioè per documentare la progettazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione dell'EA: eh, l'idea è che tutte le regioni abbiano delle griglie e degli strumenti uniformi, sostanzialmente che dobbiamo rispondere a delle domande e non raccontare cosa abbiamo fatto perché altrimenti diventa troppo generico e ogni regione racconta in maniera così soggettiva quello che fa o non fa e, e non è coinvalutabile a livello centrale. Quindi, eh, quasi sicuramente anche grazie al progetto e alle insomma, attività che si stanno facendo a livello nazionale saranno fornite dei, delle griglie eh, o delle cepillist o delle domande guide che ci aiutano in questo percorso eh, quindi a partire dall'elaborazione del profilo e dall'analisi della popolazione fino alla valutazione dei, dei risultati di quello che abbiamo fatto spero che sia più o meno chiaro mi si piace. è un po' ancora fumosa questa cosa ma perché come dico è un documento in bozza viene discusso oggi potrebbe anche cambiare perché le regioni potrebbero anche decidere che questa impostazione non mi piace, è stato sottolineato perché in effetti è molto impegnativo questo perché decidere di fare questo processo per tutti i programmi e al momento abbiamo 13 programmi per e in più avremo altri programmi liberi perché dovremo comunque includere nei programmi del nostro piano tutti gli obiettivi strategici del piano nazionale quindi dovremo avere un piano regionale abbastanza inclusivo e per tutti i programmi prevedere questo. Io sono consapevole che è davvero il Siamo già un pochino avanti, però sì, diciamo che sulla scuola quantomeno stiamo già cominciando. Eh. Abbiamo già cominciato sullo screening anche, abbiamo detto dell'approcitamento del 10. Il Piemonte è già in cammino, questa precisazione, al di là del fatto che poi questo sia effettivamente l'indicatore definitivo o meno, è importante non tanto preoccuparsi o meno di questo indicatore, appunto prima di preoccuparsi aspettiamo che lo definiscano nella sua versione finale, diciamo che il concetto che volevamo passarvi oggi è che certamente... Il tema dell'equità sarà molto importante nel prossimo piano e andrà affrontato decisamente. Quindi diciamo che oggi stiamo lavorando e lavoriamo già per il prossimo piano. Eh? Sì, Siamo sulla strada buona. Sì, siamo sulla strada buona.